Cari amici, buonasera. Anche questa sera voglio andare al ristorante della signora Micetti in via dei gatti numero 10. Eh, perché si mangia bene, eh, eh, è un posto veramente carino e vi consiglio di andare a mangiare in questo ristorante. Perché potete trovare ali di farfalle, ragnetti, tutte cose buone. Adesso io vado, eh. vediamo un po'. La, la, la la la la signora amicetti buonasera buonasera eh, sono venuto qui per cenare ho un po' fame eh, veramente ma scusi che cosa fa che cos'è quella cosa te? ho fame mi posso accomodare si accomodati eh, non mi fa? chiedi quanti siamo quanti siete ma sono uno che non ma mi no! vedi Ai, sono uno una gamba sola una gamba sola ah ho perso una zampa ah. ecco guardi allora cosa posso mangiare questa sera signor amicetti vorrei mangiare Sì, per favore roba fresca e genuina eh, grilli eh. cavallette ragnetti no quelli non ce l'ho grazie e un po di farfalle non ce l'ho più code di zanzara cose schifose ormai non ce l'ho più Allora voglio le antenne di lumaca per favore No non ce l'ho più le cose schifose Allora per favore mi dica lei cosa posso mangiare Mamma mia quanto, siamo, quanto sono complicati in questo ristorante Sono io che gli devo dire cosa cosa, le... cos hanno Menù? E che me lo tira il menù signora? Non si mangia devi scegliere Ma io non so leggere ho fatto dieci volte l'asilo e ancora non ho imparato. Devo stare. Perché queste sono. Che cos'è qui? Un gelato? Quella foto è un gelato. Allora, un gelato per favore. E quale? Quello tutto colorato. Vediamo un po'. E legge perché sennò. Sono tutti colorati. C'è scritto G, C, C, Quello lì voglio. G, C, C, C. Non te lo do perché non esiste. Scusi, ma che gelato posso mangiare allora? quello che ti parla a te ma lei gli sembra giusto che mentre io sto ordinando lei sta giocando lì con, con l'orologio, con le cose ecco ma che cosa ha fatto? lo slime sull'orologio? faccia vedere un po' ma cos'è questa schifizza? ma che bello orologio mi sa che non funzionerà più adesso eh! con lo slime si sì, ecco. ah. Tutte lucette colorate. Senta, posso mangiare allora, per favore? Che Ho, cosa fame. Vuole? Ho fame. Ho fame. Voglio cosa? questo gelato al salame. Non, non esiste, quindi non te lo do, non esiste. Allora un gelato, quello lì, quello, quello, quello. Quello non te lo do, perché non so quale vuoi. Quello, quello, quello. Allora questo qui è tutto nero. Che cos'è? Un gelato? Vuol dire nero. Al no? carbone. Ma non te lo do, non è nero. Qual è il nero? Questo. Ma questo non è qui. nero. Che colore è? Verde. Verde, sì. verde, ma veramente? Sì, so tu che sei rincitrullito. Io sarei rincitrullito? Sì, signora Amicetti, io sono un cliente, vengo spesso a mangiare qua. Non devo essere trattato male, capito? Sì. Allora, brutto testa di gallina rincitrullito. Ma, ma come si permette? Allora senta, io me ne vado via e non vengo più, va bene? Addio. Dirò a tutti i pappagalli del mondo di non venire a mangiare qui. È questo che vuole? Che neanche mi ascolta. Vabbè, ti saluto. Ah! Mamma mia, scusate l'interruzione. Ah!